Allora ragazzi, di nuovo insieme parte 2 di 2, <ride> come avevo detto lo dividevo in due parti questa lezione sulle scale e come avevo detto nel primo video, scusate un attimo, qui mi si sposta da solo, come avevo detto nel primo video, questo link, eh, nella seconda parte appunto avrei parlato di come mettere in pratica lo studio delle scale, perché le studiamo, perché studiamo gli intervalli, perché le studiamo con i pattern, perché le studiamo in tutte le tonalità, eccetera, eccetera. Perché poi dobbiamo fare musica? Cioè lo scopo non è eh, acquisire informazioni, metterci di studiare mesi per poi dire ok, l'ho fatto, e ora, che è un po' quello che eh, succede molto spesso a, a colleghi e studenti che... Che, che ho insomma ehm, studiare studiare studiare per chiedersi come lo metto in pratica che possibilità in più mi dà lo studio in questo senso vi propongo oggi due situazioni possibili allora che sono anche due metodi di studio che ho la prima mettere un tappeto <coughs> su un accordo solo in modo da concentrarsi eh, su far eh, parlare il basso, senza stare a pensare a cambi di accordo, che è un gradino eh, più difficoltoso. Con un accordo solo possiamo lasciarci andare e assaporare diciamo tutto il colore che ci dà una scala, parlerò ancora di scala maggiore, quindi mi riallaccio al, al primo video, e eh, che sensazione ci dà ogni grado della scala. E come poter creare qualcosa di melodico questo è il mio scopo quindi se non è anche il vostro non continuate la visione del video perché io voglio cercare di creare e darvi l'input per creare con le con i tipi di studio che abbiamo visto nel primo video creare linee melodiche che hanno senso che poi possono venire belle o meno quello è un altro discorso ma l'intenzione deve essere eh, far dire qualcosa ecco, nella nostra improvvisazione poi nel, nel secondo esempio di studio che è una, una possibile eh, situazione che, che può capitare realmente nella musica prenderemo una sequenza di, di, di accordi ri, eh, ricorrente proprio una delle più strausate in, in tutti i tipi di musica rimaniamo oggi nel pop ma Uh, dal jazz a qualsiasi genere musicale questa sequenza che vedremo fra poco è strausata quindi prendiamo una scala maggiore come avevo detto facciamo re maggiore oggi quindi non sto a dirvi da che nota è composta e non sto a dirvi di studiarla eh, su tutta la tastiera eccetera eccetera perché? perché nel primo video vi ho detto di farlo? Mettiamo un tappeto e proviamo a, uh, intanto vi faccio vedere cosa succederebbe se io mi limitassi a conoscere, ad esempio, questa, questa porzione di, di tastiera, e quindi questa posizione qui. Se io non mi sforzassi di studiarlo su tutta la tastiera, vediamo cosa succede. Mando il tappeto. Re maggiore pulitissimo facciamo finta che io conosco la scala solo qui Po le idee scarseggiano ora cerco di velocizzare un po' i tempi se no dovrei stare mezz'ora a suonare qui per farvi capire comunque vediamo ora invece se, se sfrutto tutto, tutta la tastiera come abbiamo detto nel primo video cose semplici, frasi semplicissime Thank mm -hmm. you. cambia tutto sfrutto tutto il range dello strumento quindi dai bassi bassi bassi sta una terza maggiore al basso posso arrivare qui ad ascoltare eh, la sensazione che dà come dicevo prima ogni grado della scala seconda maggiore o nona ci sta che vi piaccia, ci sta di no Sesta, sì, naturale. guarda Ora proviamo a cantarsi in mente, o anche se riuscite a voce proprio, qualche frase a riproporla, cioè a ricrearla sullo strumento. <frican> Pattern. a cosa serve studiarli? a inserirli eh, via via nel, nel, nelle frasi quindi ad esempio avete studiato tutte queste cose qui て Come vedete a volte vengono frasi un po' più eh, carine, spesso un po' meno, però siamo a studiare, quindi è logico che eh, siamo a provare le cose, quindi eh, è difficile che ci venga subito in mente qualcosa di, di piacevole. Poi, ripeto, la musica è talmente eh, una cosa a gusto personale che... Io potrei aver pensato di aver fatto cose belle, cento di voi anche e mille no, quindi l'importante è cercare di trasmettere qualcosa. Seconda, eh, secondo tipo di studio, se no vado lungo anche oggi, eh, dicevo prendiamo invece tre accordi, quindi aumenta un po' la difficoltà, eh, ma non troppo perché rimango sul semplice, rimaniamo il re maggiore diciamo una battuta di Mi minore settima, La, La settima e Re, due battute, il 2-5-1 maggiore, una delle cadenze, delle successioni armoniche, progressioni armoniche più usate nella storia. Allora, quindi abbiamo Mi minore, abbiamo detto la o la settima e re quindi tutti gli accordi fanno parte della tonalità di re maggiore che mi mi sol si e volendo la settima re la settima la do diesis mi e sol e re ovviamente re fa diesis la do diesis quindi siamo perfettamente in, in, in ambito tonale non pensiamo a mi eh, minore, ci sono questa scala là, ci sono questa... No, pensiamo a fare delle frasi che abbiano senso. Eh, Un'altra cosa che volevo dirvi, eh, cercate anche di assaporare il gusto di iniziare le vostre frasi partendo da una nota diversa dalla tonica. Questo è fondamentale. Sentiamo che effetto fare quindi mando la base la settima re facciamo le frasi partendo dalla tonica intanto sulla terza mi viene automatico proviamo a partire da note diverse dalla tonica facciamo qualcosa di melodico Terza sì. se suono troppo non do mai spazio tra una frase e l'altra vesce le pause sentite anche il cambio di, di ritmica staccato La dinamica sound. faccio un passetto avanti anche andare un po fuori un po dentro io ho buttato lì un po' di, di idee forse troppe e magari vi ho un po' confusi ma non è facile altrimenti dovrei fare un corso per tutto quello che, che vorrei dire eh, prendete ogni informazione col giusto tempo eh, anche il discorso di partire da note diverse il discorso di cambiare ritmica sound, tocco, dinamica sono tante le possibilità che abbiamo per per abbellire le nostre frasi un po' ecco eh, io spero di aver accontentato ora eh, Elisa mi sembra e spero anche di aver fatto cosa gradita come io provo sempre ormai siamo eh, a tante tante lezioni fatte io ci metto sempre il massimo impegno spero che appreziate e se ci sono dubbi come sempre scrivetemi se ho dimenticato qualcosa correggetemi, criticatemi, fate qualcosa e poi ragazzi vi aspetto alle prossime lezioni.